Si è parlato della eh, ricchezza delle capacità femminili, ma anche della ricchezza della presenza delle donne nella medicina, nell'informatica, si è parlato che, del fatto che eh, ci sono tante donne. E ne, il mio intervento è più vicino a, alle impressioni eh, dette de, da Francesca Floriano. Floriano, scusa, non mi ricordavo una F, poi no, non avevo letto niente. Allora, eh, detto da Floriana, mi sono segnata solo eh, eh, due appunti, mm. l'importanza comunque di queste tante donne, tante o poche, che sono delle role models, come ci sono tante role models, no? come le donne nei consigli di amministrazione, però vediamo un po' eh, cosa ci dicono i dati eh, dell'Economic eh, Forum che si tiene a Davos tutti gli anni, che quest'anno ha fatto una parte dedicata alle women's economic forums e al digital women's economic forums perché si sono posti un problema molto importante. Dove va l'economia? Quale è, è, è la mancanza delle competenze tecnologiche e informatiche e ingegneristiche? E si sono accorti non solo che il gender gap, o chiamiamolo così, eh, diciamolo in italiano, il divario digitale di genere è costoso, non conviene alle imprese, e questo è eh, un elemento, ma si sono anche accorti che la mancanza di eh, quelle, le cosiddette lauree STEM eh, hanno. Un, avranno un costo sociale altissimo non soltanto per le imprese delle tecnologie avanzate ma anche per le imprese tradizionali che devono utilizzare, utilizzare le tecnologie non solo per le professioni STEM ma anche per le posizioni STEM. Io faccio la bibliotecaria ma ho bisogno di determinate competenze e soprattutto hanno posto un tema interessante che si lega ai vostri discorsi, Io ho cambiato un po' la presentazione, poi vi presento alcuni dati ma eh, interessanti, si lega eh, no, mm, che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, della learning machine, che poi ci abbia più amore o meno amore eh, della robotica, di tutto, no, poi che è un dibattito infinito, eh, che cosa che verrà ad intaccare soprattutto le professioni tradizionali femminili, eccetto insegnanti, perché c'è bisogno di maestri e infermiere, che c'è bisogno che una persona intanto vada lì, non so, tocchino, eh, cosa che i medici non fanno più, però che ti tocchino anche per sapere eh, come stai, verrà a intraccare le professioni della scuola e tutte le altre professioni, quindi le donne sono a rischio, si chiama la in Controversi e sono a rischio di perdita di posti di lavoro allora comincio perché anche dai vostri interventi con due opinioni, questo ce ne infischiamo perché il rettore dell'università di Harvard già, era già una cosa del eh, 2006 quindi è una cosa di anni passati mentre questo è recente io non mi iscrivo a ingegneria informatica perché lì i maschi sono tutti nerd sono in un ambiente con il compagno bruttino, con i brufoli, oh, o pensato, che magari si lava anche poco, non ben vestito. E questo è, è un'intervista a una ragazza. Non mi scrivo a ingegneria informatica perché i maschi sono così. Ma questo ha anche un impatto molto grosso. E mi riferisco soprattutto al tuo intervento, no, quando dici il genere, sui gruppi di lavoro. Perché è molto importante che i gruppi di lavoro e le competenze siano gruppi di lavoro misti e come a scuola no? si cooperano maschi e femmine perché come metteva in luce, eh, lei non mi ricordo il tuo nome, Silvia, Silvia eh, quando fa vedere un cervello con linee orizzontali e un cervello con linee verticali è molto importante che queste competenze e questo le hanno capito di nuovo i signori di Davos, perché li capiscono purtroppo, prima gli economisti, prima chi fa business, che magari i pedagoghi o, o, o chi fa la riforma della scuola, o chi fa la riforma della salute, no? che dovrebbero fare le riforme sociali. Il secondo, è quindi lei che cosa rappresenta, che cosa dice questa ragazza? Io ho una rappresentazione della realtà. Che non è la rappresentazione sempre corretta, ma è la rappresentazione, quindi come giurista e sociologa io parlo, di, che si crea no, nel nostro percorso che comincia dall'infanzia, che è un percorso che noi costruiamo, che ci costruisce la famiglia, che è costruito dall'esterno e che è costruito dalle nostre relazioni. Per cui Floriana deve andare a giocare a casa, Inventata e costruita dagli uomini, l'ingresso non è subito. Questa fase è famosa, detto in una conferenza al CERN di Ginevra: l'hanno preso a te date, però, e questo è molto più grave, perché è un pregiudizio, come quello del rettore dell'università di Harvard, il pregiudizio che ha guidato la storia no? dell'occupazione femminile e la storia eh, dei racconi delle donne, perché cioè, sono tante le donne, queste sono due lucidi che avevo eh, messo l'anno scorso ma che semplicemente mi dicono che se è vero, perché poi sono uguali quest'anno, che sono aumentate le scritte alle STEM, la proporzione tra, nei diversi settori, tra uomini e donne rimane costante perché aumenta il livello di istruzione e quindi la proporzione fra uomini e donne rimane costante. Questo è fatto disperata dalle donne del Politecnico, eh, che si chiama Wimel Polito, che hanno fatto un'analisi che dopo una prima fase tra il, 1900, il 2001 e il 2015, dal 2015 al 2019-2020, la proporzione delle ragazze che si iscrivono al Politecnico rispetto agli uomini, sì, sono aumentate, perché ha aumentato le ma la, questo è cosa dicono i dati, Così i dati non ci dicono, no? per cui le statistiche non sempre ci danno una visione reale o meno problematica, io non mi azzardo. Allora, cos'è questo? Sono le 5 C che ci siamo inventate, tanto per mettere un po' di piedistallo nella nostra ricerca, porto, eh, le cose de eh, per definire questa ricerca formazione che è durata più di un anno e mezzo grazie a un sostegno del progetto Alfieri che ho diretto con Giulia Cavaletto, ha partecipato anche Barbara Demo che è un'informatica, ma soprattutto è stata costruita una straordinaria rete di lavoro che continuerà per altri due anni con eh, questo progetto finanziato adesso dalla da consigliera di parità, meno generosamente quindi il questionario non ci sarà più perché è stato. Allora ehm, le cinque C no? e, e possiamo dire conoscenza, consapevolezza, competenze, cooperazione e competizione che sono le fasi che hanno guidato la ricerca, è una ricerca formazione che si è svolta, io vi dico solo quello, è inutile che vi racconto, se volete il libro costa 6 euro online, 5 no? su Amazon, quindi si può fare, no? e si tratta di quattro fasi, la prima la somministrazione di un questionario molto articolato agli studenti, 572 risposte, che non sono proprio poche, nelle scuole superiori di Torino Formazione in aula, quindi, conoscenza, chi sono gli studenti? La prima domanda, no? De te fabula narratur Seconda, somministrazione di eh, formazione in aula sui temi dell'economia 4.0 Trasformazione del mercato del lavoro, scenario occupazionale in un'ottica di genere ci siamo fatte 6 eh, ore di formazione per 20 classi, eh, 10 scuole, e, però consapevolezza perché? Perché nella formazione l'ultima ora veniva una rappresentante dell'impresa, una, una role model, una giovane e una, eh, con una storia che parlavano della loro storia della loro esperienza e questo era molto importante come, come conoscere poi terzo elemento eh, competenza e conoscenza lo stamp tour di 10 imprese aderenti al progetto sono stati portati gruppi dentro le imprese e infine si sono date una discussione a questi eh, temi sono preparati con insegnanti di lettere, i ragazzi, hanno letto cooperazione e competizione e, com e eh, eh, si è fatto un public speech di argomentazioni e contro argomentazioni. Si è data al classico un'argomentazione sulle tecnologie e si, si è detto di fare la controargomentazione e si sono riunite queste 600 persone, alla cavallerizza di Torino, in cui hanno fatto eh, questo public speech in cui cooperare. E competere con l'altro, no? ma competere non per, come si vede in televisione, non nei talk show, no? io competo senza consapevolezza no? e senza competenza spesso, competere su queste cose. Ma eh, io voglio andare. Chi ha risposto al questionario? Cioè, questo ti dice la distribuzione: molte più ragazzi al liceo eh, classico. Eh, eh, liceo scientifico, gli istituti tecnici, gli istituti professionali, e questa è veramente una carenza della scuola italiana, viceversa per i ragazzi. Questa eh, seconda foto mm, ve, la, ve la lascio, eh, posso solo sottolineare che nella storia, perché così vado più veloce, delle mm, ragazze, eh, la preferenza, e questo è molto importante, ciò che mi piace di più condizionato molto di più la scelta delle ragazze, mentre per i ragazzi piccoli, no? Eh, che cosa ti ha condizionato? L'idea di un lavoro futuro, cioè ma questo eh, verrà poi riportato successivamente. Si dice che le donne sono più brave e io vi do un Sono, sono, sono, hanno migliori risultati dei ragazzi sia in lettere che in scienze, tanto nelle materie letterarie quanto nelle materie scientifiche. Però, questo è più interessante, nelle, eh, nelle, eh, nelle eh, scienze i ragazzi hanno un miglior risultato nel loro gruppo di superiore all'otto che nelle materie letterarie. Quindi ci dice due cose, che i ragazzi tendono a specializzarsi. Secondo che le ragazze hanno quelle cosiddette competenze trasversali, non è vero che non hanno le competenze, potrebbero avere, però magari scelgono di più quello che gli piace di più e questo delle volte non sempre è premiante eh, sul mercato del lavoro. Per esempio esiste una ricerca sociale che esamina il più grande dataset del mondo, dove appunto vede come nei paesi ricchi nostri, dove è più alto il livello di difesa della donna, di pari opportunità, quindi si è citato prima la Costituzione di eguaglianze politiche, eh, eh, c'è questo gap nella scuola superiore eh, tra le competenze e poi la scelta universitaria mentre invece nei paesi come l'Algeria, ad esempio, altri paesi dove non c'è eh, queste protezioni paritarie nei confronti delle donne, le donne scelgono di più le materie scientifiche perché trovano lavoro, perché guadagnano di più e perché sono meno prestigiose nella loro cultura. E quindi eh, c'è eh, ed è interessante, cioè c'è tutta una serie di però si riconosce l'importanza della formazione tecnico scientifica e anche in questo senso i ragazzi la tengono più in considerazione delle ragazze, no? sono sempre percentuali, cento e per riga, cioè sul loro. L'adeguatezza della formazione tecnico scientifica anche questo è interessante perché i ragazzi la ritengono più adeguata, ma sappiamo che ce ne sono molti di più al liceo scientifico e al... E, e per esempio, e allora questo che cosa vuol dire? Che non è fatta bene o non è fatta in modo che risponde ai loro bisogni, no? Oppure che ce n'è troppo poca, per esempio nei licei classici, no? È una domanda che va fatta, io voglio andare eh, verso la fine, discorso sulla cooperazione, lascio eh, questo lucido, però è un discorso importante perché riguarda i gruppi di lavoro, imparare a lavorare insieme. universitario è molto interessante che nell'ambito scientifico si rovesci 7% le ragazze 37% i ragazzi e nell'ambito umanistico 3,9% i ragazzi 17,6 le ragazze è proprio speculare quasi sempre nel loro gruppo di riferimento vediamo al pregiudizio pregiudizio che poi eh, ho ancora tre slide e chiudo i percorsi di studio di lavoro STEM, adeguatezza delle donne per alcune professioni. Non si è potuto dividere perché se no venivano dei numeri molto piccoli. La domanda era setta, quale professione ritieni più adeguata per una donna? E noi vediamo che professore di matematica e fisica raccoglie il 18% e eh, analista dei cambiamenti climatici, però le altre professioni non c'è nessuno che la ritenga più adeguata della donna, no? A proposito di quello che eh, diceva Cinzia Ballesio e, e Giovanna che dicevano osate, abbiate coraggio, no? E questo invece no, non c'è coraggio nei uomini, nelle donne. Questo no, posso lasciare, questo è molto interessante. Eh, perché meno studentessi in abito tecnico-scientifico? Calcolate che sono studenti delle superiori, di scuole buone di Torino, di classe media. Non sono scuole um, disperse, con situazioni familiari complicate, no? Sono situazioni in aree... Cosa si ribalta. I ragazzi che cosa dicono? Il 63%. Le donne sono meno interessate. Però dicono anche sono percorsi difficili, c'è quel 6-8% e solo un 28% non penso sia più così. Le ragazze invece il 55%, ma c'è un 44% che ancora dice siamo meno interessati o sono percorsi difficili. La scuola non ti dice che cosa sarà il futuro. E questo eh, potete vedere anche qui c'è un eh, rovesciamento fra ragazzi e ragazze. Anche nuovi modi di, di lavorare, c'è anche qui un delta diverso che per le donne è più importante, per le ragazze, la visibilità, la prossimità, la soddisfazione, meno importante la carriera, il salario, il prestigio, il potere. A differenza di sì. E quindi, che cosa vuol dire questo? Che per insegnare quelle competenze trasversali bisogna no, far lavorare insieme i ragazzi e le ragazze Io con questo